Lo vedi sul canale? Sì Sul canale no, non aprite questo blog? Mio, sul mio, sul mio Perfetto, va la lo Vai Allora Quindi siamo qua Resident Evil 7 No, senza Resident Evil 8 Ma guardiamo il riassunto del 7. Ok? Va bene, va bene, va bene Vediamo Ok Cosa dire? Mi chiamo... Ethan. Ethan Winters. Gli eventi a casa dei Baker risalgono a tre anni fa. Stavo cercando mia moglie che era sparita. Avevo una sua mail. Voleva che andassi da lei e sono finito in un posto sperduto in Louisiana. Ho trovato Mia. Era prigioniera in uno scantinato buio. Era fuori di testa. Mi ha attaccato come un animale selvatico. Poi ho scoperto che era stata infettata da una specie di muffa. Ho cercato in tutta la casa un antidoto, un vaccino qualcosa. Io... I suoi abitanti erano... erano già infetti. Quel che ne restava non era umano. A causarlo un'arma biologica con le sembianze di una ragazzina. Si chiamava Evelyn. Ho combattuto contro la famiglia e mi sono procurato un siero per curare mia. Poi Chris Redfield e i suoi sono arrivati E ci hanno salvato uh, Può bastare? Non voglio parlare mai più di quello che è successo Ora è finita Ok Hai ah, già finito è ma è tutto, eh, tutto chiaro. Okay. ok, quindi questo qua è, un, è questo gioco qua Lotto è un sequel di quel gioco lì, se no. non ma Vedete, allora praticamente col 7 hanno cercato di ributtare la serie, cioè di ricominciare dall'inizio. Ah, ok. Non, in realtà non, non così ufficialmente, nel senso che eh, il 7 in realtà iniziava come Silent Hill. Ok. Eh Infatti era stato criticato all'epoca per questa cosa. Poi alla fine del gioco, vabbè, a parte il fatto che c'era insomma, c'era sempre questa questione del siero, del virus, quindi questo era, era un legame diretto con Resident Evil. E Poi alla fine del gioco, eh, nell'ultima fase, saltava fuori Chris Redfield. Se ti ricordi da Resident Evil 1, Chris Redfield era uno dei due personaggi che potevi utilizzare nel, nel primo Resident Evil. Ricordi? Sì, sì, eh, sì, sì. Qual è va la particolarità di questo reboot? Che in pratica eh, Chris Raffi quando si eh, presenta a salvarti alla fine del gioco eh, si presenta con un elicottero con sull'insegna della blu ombrella Ciao Thomas. La Blue va bene. La bull umbrella praticamente era è, è, non so, sembrerebbe che praticamente in questo reboot l'ombrella sia buona invece di essere cattiva, ok? Ah, vabbè. Ho capito, vabbè, dai, iniziamo, iniziamo. No, no, ma mi no, no, era per capire: cioè, se mettono il, il riassunto del, del set, vuol dire che è chiaramente un seguito è collegato. Sì, però dai, poi, dai, dai, dai. Cronologicamente non è il set, vabbè, comunque dai. Uh, mettiamo normale, va bene. Facciamo in, facciamo in mezzo Dai, questo. Dai, così non. Così non, uh, non ci incartiamo troppo. Uh, introduzione: Tanto tempo fa una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacche per il padre che lavorava. Tuttavia, la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e cespugli spogli. Determinata a trovare delle bacche, la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi. Le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e arrampicanti fino al cuore della foresta. Avvertendo sguardi misteriosi, ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca. Apparvi secca. allora il gran pipistro la salutò con calore mordendosi un'ala. Vieni, bambina, placa la tua sete, le disse. Lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia. Mentre attraversava un cimitero, minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò. La bambina tremò nei vestiti leggeri. Apparve allora l'oscuro tessitore che schioccando le dita confezionò un bel abito fatto di nebbia. Vietati, Ma è il gioco giusto. Riscaldati, le disse. <ride> La piccola si vestì e sorrise con gioia. Navigò attraverso acque scure e nefaste su una barca che sperava la portasse a casa. Ma la fame era implacabile, e il suo animo avvilito. Apparve allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne. Vieni, bambina, riempiti lo stomaco. E sì, infatti, come sono in venuto? Sorrise con gioia. No, Ma immagino, Immagino continuiamo a camminare motivi. giunse nell'oscuro cuore della foresta apparve allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro. La creatura non disse nulla, mm. ma la bimba Pensando si avvicinò bello. e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono. Il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri. Un vento selvaggio si alzò tra le bestie terrorizzando a morte la fanciulla. All'improvviso apparve una strega tenebrosa e regale. Mi ha spiazzato proprio sta roba Hai ricevuto cioè... due doni ma hai voluto di più ringhio. Di più ora ci è dovuto Vedi non c'entrano cazzo Venne imprigionata in uno specchio Ecco Dormi. Ora dorme Perché una storia così inquietante Ha soltanto sei mesi I libreria hanno detto che è tradizionale Comunque, vedi, il villaggio delle una del posto. Per cui. Comunque. Ma Rosa non mi sembra turbata. E te Beh, credo, a età non mica capisci. Grazie. Eh. ci siamo trasferiti me. per proteggerla dal passato. Eh, no, non credo. Ricordo Ti benissimo. <ride> Coglione Sei solo paranoico, Ethan. Non è. Lascia stare, scusami. Vabbè, non ma so sei già uno zerbino. Sono Allora. Vabbè, lei nell'altro gioco figlio, ha tentato di uccidere lui almeno 5-6 volte perché è impazzita perché era, era impazzita, giusto. giusto? Vabbè, come tutte le mogli alla fine, <ride> le moglie uccide, tranquilla, Rose. tua madre non vuole ricordare me non l'abbiasimo. Vai ah, ok, allora hai detto qualcosa? Niente, la metto a letto Ok Lei gli fa anche brutto Hai detto qualcosa, eh? <ride> <Sì>. Stai attento <ride> Le sigarette della, bambi della bambina Vabbè, vabbè, quindi siamo a casa Di Ethan e Mia Qui ci beviamo un buon piatto Quando sarai grande brinderemo <ride> insieme, ok? Quando sarai grande, vabbè, ci detto di metterla a letto Quindi io ma scusa, posso, posso fare già una critica? Sì, vai, dimmi. Ma quanto cazzo sono grosse le bottiglie di vino? Scusa, inquadra la tipa, no? No, vai dalla tipa, <ride> che eh, la... no? Guarda, guarda la tipa, scusa, vai dalla tipa, guarda, guarda le bottiglie di fianco a lei. Ma che cazzo sono quelle da cap del capodanno? che <ride> <sono? ride> Esatto. È vero, devo dire che. Le no, le... ma la grafica è bella, eh. Riscate. Però sto, sta cosa delle bottiglie non è più, più potente. Beh, però guarda cavoli, cioè, se guardi tipo il. Le... Ehi, hey, che fa signor Winters? Ecco, che faccio? che faccio? Vabbè, dai, portiamo a dormire sì, questa fa... bambina così magari entriamo un po' nel vivo. Tra l'altro, adesso non vorrei dire una cavolata. No, è uguale alla casa di Psycho Vabbè, sono tutte così le, le case americane. L'ho la... detto a mamma Quella favola fa troppa paura sempre un posto dove devi cadere giù scale. Ma se non capisce un cazzo, Ma l'hai detto pure tu che non capiva niente della favola Perché adesso cambia idea Io e la mamma adoriamo questa canzone Ora partono gli SDC <ride> <ride> Ma così la svegli, rincoglionito Tu cosa dici? Di qua? Andiamo... No, vabbè, no, vai dove vuoi Ma poi non sai come è a casa tua, scusa No, ah, ma questo è il cesso <ride> esatto. Buttala nel <ride> cesso <ride> Buttala, bambina, nel cesso e ci finiamo il gioco quasi. qua ci siamo, quasi, ci siamo quasi No, comunque è bella la casa, è fatta bene Cioè, appunto, quelle, quel piccolo... Cioè, questi ambienti sono... sono... Adesso, vediamo, vediamo il dettaglio se è fatto bene Vediamo se andiamo contro la palla e la palla si sì, muove. Si sì, ma si immagina di sì. Si mossa. si Il cubo? Anche il cubo. Ma no, il cubo no. No, no, si muove anche il cubo. Va bene, va bene. Nella vai, cuba, butta, butta, butta, vai Falla cadere dall'alto però. Ecco tesoro mio. <ride> non Perché preoccuparti. Ce con i, con i... Sarò al piano di sotto. Ma scherzi. Perché me, alla fine è solo una massa di stranale. poligoni. <ride> di tanti poligoni ormai. Ok, allora andiamo di sotto. Ah, adesso mi posso muovere molto più velocemente perché non c'ho il, il bambino. Perché c'è una musica tipo ristorante cinese? Eh, perché sotto? lei mi sta preparando la cenetta romantica. Mm. Perché hanno dei cassetti vuoti? Cioè esistono eh. delle case dove i cassetti sono vuoti? Dove... Ma che poi non ci dentro proprio niente. Esatto, non oh, esistono. cos'è? Cos'è? Cosa sono? Ma cos'è? Che roba è? Ma... Torno al parchemer lì. Tutto a posto? Sì, dorme come... Come... Ma dappertutto là c'è il compettone. Mm, che buon odore. Che cos'è? Oh, tieni <ride> giù le mani è ciorba di legume C'è ciorba carne. wow ti stai integrando <ride> bene <ride> vero? anche il vino è di qui ciorba <ride> <ride> ma se continui a fare il musone tutta la sera non credo che te lo darò ah devi Dai, smetterla la, la di preoccuparti cioè al collo della incredibile perché ritrovarti è in, è in Louisiana in sì, la gravidanza sì, Chris sì, che sì. ci manda qui l'addestramento militare è successo tutto in fretta. almeno ora siamo insieme tu io, Rosa Vedrai che Adesso andrà tutto Davvero? Tutta... Ti sembra facile dimenticare Quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai Non riesco a capire perché tu sia così eh. Che cazzo è stata? Mia! Mi son... uno sparo. Ah, uno sparo eh. Oh la madonna Oh ah, la no, madonna no, no, no. Che inizia pesante! Mia! Oddio! Chris. Ma che cazzo! Mi spiace! No! Aspetta. Cosa? Allora, Perché? Eh vabbè dai, eh, era iniziato. Parte subito la bomba. Hanno fatto il contrasto della fiaba battoniana con, con... Forza, cammina! Ma perché non lo fanno? Via libera. Rosa, che cazzo vuoi fare con mia figlia? Ti consegna il sicuro. Portatelo via. Togli le mani di dosso! Ethan, no. Uh! Fuori di qui lui, lui non era cattivo No, no la serie originale di Resident Evil è, è il buono Invece di in questa parte di reboot, remake, chiamalo come vuoi te mm -hmm. Non si capisce non che il buono si è, buono, se è cattivo capisce? Non capito Pronto? Di pubblicità live. Dottoressa. Salve signor Winters. I risultati di sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo, ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolta. Sì, positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro. Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Sto Senti, cazzo. Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! E non capisco... Mia, di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto. Coraggio, parlami! Coraggio! Merda. Devo rispondere. Work, no? Work. Vabbè potrei Vabbè, quello era un flashback, no? Sì potrei... eh, Ah, questa è una foto Siccome lei era stata infettata dal virus L'hanno seccata L'hanno fi... seccata così e la figlia chiaramente C'ha il virus C'ha il virus o... Oh, boh, direi... Boh, la vogliono analizzare, la solita solfa Su due, su due piedi potrei dirti... Potrebbe essere l'antidoto. Così? Cioè, vediamo. Ah. vediamo se azzecchiamo a 5 secondi dai. Di cosa stai parlando? Eh. Dov'è Chris Redfield? E' Rose. Tipo? Questo è un canale riservato. No, Cazzo. che diavolo è successo qui? Ti okay. farà noia. Guarda due allora. Ma sì, ma all'inizio sarà così, no? Poi... Sì, no, no sicuramente per metterti l'angoscia di essere in questo insomma sei non posso che non conosci ti muovi lento piamboli tutto storto fico sì, alcuni ramoscelli sono un po' pacco Come sono fatti eh. Però mi piace eh. oh, bello che si... Non lo so se metti la mano sul filo spinato o Ma stai andando a caso? O ah, c'è un percorso? Sto andando dritto Per quello che sembra un mini corridoio eh. Comunque direi che anche questo anche questo inizio è un po' copiato da Silent Hill, quando arrivi a Silent Hill e... Caraca, la... cos'è? No, cos'è, oh? No, i piccioni. Le... I piccioni? <ride> <ride> Anche I piccioni strazzati. Mi hai fatto venire in mente che magari stasera mi guardo gli uccelli. Non gli uccelli inteso <ride> i piselli della gente. <ride> Intendo il film di Hitchcock Ma perché strozzare degli uccelli? si sei cagato? Allora. Allora, un ma, che ma che verso fanno questi corpi, Probabilmente non sono così naturali, eh. non sono veri carvi nel mondo di biohazard è sempre tutto un po' geneticamente modificato ah giusto biohazard lo, lo, lo chiamano solo i boomer biohazard qui poi hai ragione Nero. Allora, qui c'è una porta invita molto invitante direi. Sì, ti viene proprio voglia di entrarci Eh, <ride> non vedo volo ora. Oh, piano piano. Non si vede assolutamente niente. Allora. Un bel cassetto. Vuoto. Vediamo se vuoto. No, no c'è più roba qua che in una casa <ride> che in casa, casa loro dove era tutto arredato. Corda. Ecco, vedi, io ad esempio queste cose non le capisco. Io, io se fosse una corda, l'avrei presa. E corda... così, così dopo mezz'ora di gioco hai 3.000 cose addosso. Cioè, in montagna non ti muovi. serve una corda, non so dove sono. Vai, apri. Ecco, c'è sì. da chiamare l'idraulico. <ride> Ah, guarda che finezza. Ma... Questa è la piantina tipica di Resident Evil, però È una finezza. Eh beh, dai. Ma è quella che ti ridà l'energia. Bravo, bravo. Però è secca, quindi non ce n'è di energia. Ah, ma che buio. C'erano delle boccette, per Popper. <ride> Beh dai, sono fatti bene tanti dettagli però eh? Non è male, fa molto tu li senti, ah, fondamental... tu li senti, Fondamentalmente tu li senti. ti caghi sotto perché non vedi niente cioè, Il trucco più vecchio del mondo Cioè fai tutto buio eh, e ti metti da solo l'ansia Adesso per dire se spunta fuori qualcosa io mi cago <ride> No, è vero. Okay, io io non, potrei mai, è vero. non potrei mai giocarci tipo da solo al buio di notte. In realtà è, è il più bello di tutti. Eh. Cioè Io il 7 l'ho fatto così, però ti assicuro che mi svegliavo di notte di soprassalto. Cioè, wow, cioè, oh, così, cioè... Nel senso che Perché è... te lo sognavi pure? Un pochino sì, un pochino sì. Minchia. Però è stata. almeno il 7 a me ha fatto veramente tanta, tanta paura. Guarda, guarda, ci sono... Però... Vediamo, un portafoto, vai. Tac, la madonna incoronata. Bravo, proprio incoronata, <ride> c'è sembra anche la corona. Guarda, <ride> guarda, il dettaglio della luce sopra, guarda. Che ma no, bello, che bello, è bello, no, è bello, è bello. Ma senti, ma non è che si può aprire. Sai che negli oggetti poi si possono aprire. Sei attento, magari. Sì, sì, no. È possibile, ma... Cioè, hai fatto una... l'osservazione giustissima, però ne... non è questo il caso. Eh ti pareva? Perché siamo, mi sa che siamo ancora in una fase introduttiva. Ecco. Mmm. Interagisci. Vai. Vai. Vabbè, questa non faceva paura, dai. Che strange, cagata. Eh, ma perché magari invece. E La... come si chiamano quelle mosse Kansas City, capito? Adesso c'è il topino. Sì, ah, sì, e poi, poi dopo invece c'è un altro eh, jump scare. Dopo. Bravo. Sì, no, in effetti c'è. Eh, ecco <ride> oh. Che minchia. Sto andando solo indietro. Sto indietro. E eh beh, ma non posso andare più avanti. Sto sì, indietro. Oh, Frina, Frina, nuovo follower. Ciao Frina. Benvenuta. Non siamo eh Io per il senso dell'orientamento, dove dove eh, sto tornando indietro, vedi, prima ero sceso in cantina. Ah. Ok. Comunque non siamo da soltanto Ciao Sede. Frina, grande oh, oh. Ah, guarda, ce l'ho messo questo E va, va, va E mo? E, e, mo... e faccio, mo? Faccio un recap Stiamo giocando Vabbè, c'è nel titolo Resident Evil Village eh, ai, ai comandi c'è il buon taglia Io sono qua solo come spettatore Per criticare le texture e I modelli <ride> del gioco e, e, e... No, dai, sto sangue è fatto bene Dai, no, cosa ne dici? Ah, è fatto benissimo eh. Cos'è successo? Ma è sei un cretino. È successo. Eh, eh, chi è che ha fatto il buco? Il buco prima non c'era. <ride> ah, sei la compagna di Dani Aaronfiss. Grande. Grandi grandi che ci state guardando. Ciao Dani, mitico. Oh, beh, adesso, dimmi tu, se la, la corda la prenderesti tu a questo punto. E eh, ma cosa ci faccio? Bondage? Eh, vabbè, però magari capito. La, la, la uso, Se la... no, ma scusa, non puoi stro... impiccarti e finisci quel gioco? Beh, <ride> potrebbe <ride> anche eh? oh, allora. Ci avventuriamo. Vediamo un po'. Nel frattempo mi sembra che stia albeggiando. Ricapitoliamo: ci hanno ammazzato la moglie, ci hanno dato una botta in testa. Siamo in Romania. E... Siamo in, Romania. Siamo in... Siamo Romania. Abbiamo esplorato una casa fino alla cantina. Abbiamo trovato un cazzo e ora stiamo uscendo. C'è qualcosa che presumibilmente ci sta seguendo perché prima ci seguiva e invece adesso è davanti a noi perché ha sfondato il muro della casa e... Ma sì. sarà avanti. uno di quelli che ti vogliono far cambiare il contratto di luce e gas. <ride> Potrebbe essere Ti seguono ovunque. Ormai sono diventati... Dio la della Madonna. Cazzo, il castello del conte Vlad. Ma io lo sapevo, ma qua è tutto sui vampiri dai, vampiri o streghe? Eh, tutta roba No, da... secondo me è tutta roba di... di... Cosa ne dite Frina da... e eh, Dani? Frina come ti chiami in realtà? Se ti chiami veramente Frina faccio una figura di merda. <ride> come per dire, non è un vero nome. No, io adoro i vampiri, io spero che sia una roba di vampiri. Sicuramente ci saranno mille robe. Ma è vero che in Resident eh, c'è sempre una cozzaglia di roba. Sì, fatti. Ma è, è vero anche che un gioco se non ci metti un po' di varietà poi... No, cioè non è che puoi fare un eh, gioco certo. solo... Beh, questo, con... questo si rifà tantissimo a Resident Evil 4 come ambientazione. Mm. Quello che era anche quello in un paese dell'est, sì, no? Tipo... Dove non c'erano proprio dei veri e propri zombie, ma c'era... Ma poi, scusa, per la, per la paura dello straniero che c'è anche in Italia, è, è da considerarsi un horror. Cioè, la gente che ha paura dei rumeni ha paura degli stranieri, eh, si gioca quel residenti lì a posto. Ci siamo Francesca, grande, piacere di conoscerti. Ci siamo collegati adesso, grande. Infatti ho cercato di farvi un riassunto, ma non è che ci sia molto da dire, appunto. Ci siamo risvegliati no, in un posto. Nessuno. Vediamo un po', qui non c'è nessun. Serratura. Una serratura facile da scassinare. È, una... è facile, cioè. Scassiniamo. Fa... Per te che sei nato ladro, non ah, <ride> per me. Guarda che è... qua! Buono, buonissimo. <ride> oh, a, a, a giudicare dai danni che ci sono nelle case, è eh, qualche bestia. Qualche bella bestia. Poi ci sei sempre sa... Ah, guarda, c'è è ancora... Una questo è come, di... No, questo è come, il teomondo scrofolo Che c'è sempre, sempre in tutte le trattorie <ride> Vabbè, anche qui la Madonna è incoronata. È... Dai, ma trova qualche arma Adesso c'è... Uh, uh, uh. Che cazzo è? Vai, corre, corre, va a prendere Hai paura? No, dai, dobbiamo devo... ti No, io mi fido di te che sei più esperto di giochi Io sarei... un po' di ruolo, dai non Dai, modo. dai, dai No sì, sì. No, io sarei infatti io te l'ho detto, io muoio subito perché non. cioè, faccio le cose che cazzate. Qui c'è della birra. Buona, sembra veramente gigante il villaggio. Intanto, approfitto per chiedere a chi è collegato, Dani, Francesca, se si sente bene sia il gioco che noi, se si vede bene, se è tutto ok. Se mi vedete tutto rosso è perché oggi sono stato al parco e ho preso una marea di sole, quindi non è un problema video. Oh questo oh, oh. <ride> cos'era un porcillaio? Ma, cos ma io sento dei rumori tipo di maiali sì. Mi sono messi a caso Qua c'è un pozzo, vediamo Serve qualcosa, eh? No, io sai so che un gioco così non riuscirei mai ad andare avanti. Perché? Perdo il, perdo il senso dell'orientamento. Tu sei molto più sgamato. Mi trovo bene in questa condizione dove guardo e basta. Allora, è la fortuna, eh. Vedi, anche tu ti. È facile, per... facile perdere, eh? Perché non riga... all'inizio. Eccolo, tiragli un sasso. No, guarda, c'è una citazione di The Walking Dead Do not enter inside. Dead inside Do not enter, dead inside È una citazione di The Walking Dead, quella Boom Ci piace la neve? Sì, devo dire di sì Fatta bene, vero? Sembra, sembra Barella, <ride> questa la capiranno in pochi. Cosa mi dici dello scudetto di... del. <ride> Io tolgo proprio l'atmosfera. <ride> cosa mi dici dello scudetto del? <ride> mentre, mentre siamo in mezzo ai mostri, cosa, eh, cosa ne pensi? Di... Dico che... Dei campioni d'Italia. Mi spiace, mi spiace. Guarda. L'ospedale dell'Inter siamo anche contento, mi spiace solo che l'avete vinto con Conte Sì, vero Perché io odio Conte Torniamo, e... ai mo Torniamo ai mostri, va, maledetto Conte Io odio Conte, quindi... Cioè, odio Conte molto di più di quanto odio l'Inter <ride> <Okay. ride> cui... secondo, secondo me Conte potrebbe essere tranquillamente un boss finale di questo gioco <ride> <ride> Ok, siamo qui, va andiamo di qui si sente bene, grazie ragazzi. Diteci anche se facciamo pena come gamer. Grazie, grazie. Ma sono le capre? Dove ci sono le capre? Eh, ah, sono son teste, teste di capre! capre. Minchia, qua andiamo sul satanismo pesante. Ma teste di capre, cosa hanno fatto? Che cosa hanno fatto? Hanno tagliato la testa e le capre le hanno appese. Cos'è eh. cioè, Ma questo è un po' scemo comunque. Deve fare un Ma forse il gioco è rispondere alle domande idiote che <ride> fa per il personaggio. <ride> Ma c'è della musica, eh. Qua ci sono dei rom che stanno facendo una festa, secondo me. Ma è... Qua c'è gente. Eh? È oh, è gallina, però, eh? Ma poi cazzo c'hanno un simbolo d'oro su... sulla porta di un collaio? Eh sì, vabbè. Ah allora, ho oh, una cassa Potrebbe rompersi con un po' di forza. Eh. potrebbe ho oh, un coltello, vedo? Bene, abbiamo il coltello. Oh, finalmente un'arma. Bene. Oh. Ora possiamo scaldare il mofu. <ride> e tagliare il salame oh. no. Soluzione Raccogli inventario. Bene, Soluzione Bene. Ah, intanto vediamo Ah, tu l'inventario Ah, ok Fico Questo è l'inventario quella, quella è la salute Tesori, risorse E qui è per fare Per combinare le cose Per, per creare oggetti Che possono esserci utili Saranno ma, eh, di... scappati via all'improvviso Secondo me sì Ma che cazzo c'è lì dentro? O è il riflesso? No, no, è tipo del, del brodo mm. oh. Sono rape, cosa sono? Allora, guarda, adesso posso farti dire Vediamo, allora Se si spacca la bottiglia è un bel gioco se non si Ma, così, ma, è ma non manca. è vero Ma no. invece non si spacca Ma non può essere no. che non si spacca, dai No, veramente non si spacca No, non si spacca è tutto, è tutto renderizzato come il primo Resident Evil <ride> No, possiamo dire una cosa nel frattempo che tu cerchi di scoprire come sì, viene il metapo? Quindi... Vediamo se si taglia la, la tenda No, Vabbè. Mi sono firmato, attenzione. No, no, oh madonna Calmi. che spavento Che sei? Che ti manda? Nessuno, spari. È stato un incidente sulla strada e... Che succede? Madonna, no, fatti bene i modelli però eh. Oh no Arrivano Ma chi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma No, perché dovrei? Ecco! Ecco! Ecco! intriga è... Ecco! Ecco! ma sapevo cosa... Ecco! Ecco! Se ne ha mangiato! Uh. Un cadavere! Madonna mia, sei proprio scemo! Ce ne sono altri! Allora, per adesso lo soprannominiamo Ovvio Man! Vabbè dai, poverino. <ride> Mamma mia. Posso dire una roba che volevo dire prima? Cosa volevi dire prima? Un po' in questi anni si è un po' perso un po il, lo stile, il gusto dei primi Resident, oh, alla fine. Vabbè dai, parliamo, no. ne, ne parliamo no. dopo. Ti, tipo alla fine, de, fine, fine del gioco. Cos'è quello? Vabbè. Tu volevi il sangue che, che usciva dai cadavri o comunque... Santo. No, comunque giocarci da solo mi cagherei. Tipo da solo al buio mi cagherei su. Cos'è successo a questo posto? Occio? Mi Cosa? C'è qualcuno nel fondo, guarda, lo vedi? Ti respira? Oh, madonna! Minchia, oh, Che figo! <ride> Le ha staccato un dito, due dita, non lo so. Merda! Ma che cazzo è? Un vampiro? Dai, dai, non morire! Mira! Figa, il primo è andato proprio fuori! Aspetta, aspetta! Mica ah, oh, oh. per fortuna abbiamo messo normale! Eh. Grande taglia! È morto! Ma che Cazzo! Sì, è, è morto dentro nel grigliare! Ma sì, ma sì, un, ba un bacino sulla bue è passa tutto! Ok <ride> Ce l'hai un cerotto adesso Sì ma no. Più che altro abbiamo una ferita da morte Tipo tra 10 minuti <ride> Sì esatto esatto. Ma nei videogiochi e nei film non succede mai questa ma cosa Ma in realtà questa cosa Tipo nel set già succedeva mm. E proprio ti staccavano una mano Cioè proprio andare in giro E secondo me la fanno per farti tipo Per infliggerti, Per metterti nello stato d'animo Del dolore Mmm Fluido chimico per sballarsi Oh la piantina, guarda Dai, mangiala Pianta verde Ma tipo adesso è energia, come sei messo? E adesso dobbiamo controllare subito aspetta. fammi controllare qua Come, come la facendo Vediamo, allora Siamo su verde ancora Puoi creare oggetti nel menu crea Combina i materiali per creare nuovi oggetti Se facciamo il fluido chimico Più la soluzione medica... Eh. Ah ok, vedi, adesso abbiamo fatto un altro, due Hai vinto pure un... Un achievement Un badge? Va bene, abbiamo fatto... sì, ho preso una medaglietta E quindi ora no, non si può esaminare il cadavere del mostro? Eh, andiamo a vedere No, no. Non allora, abusare del, del povero... Non voglio abusare Allora, interagisci? No Serve qualcosa ok Quindi bisognerà cercare qualcosa Proprio rientrare in casa Ma tipo i proiettili quanti ne hai? Sei ancora no. Ok, ho dato il tronchese per... Per fare giardinaggio. No, perché... <ride> per spaccare la catena, immagino. Tronchese... Un oggetto... Che enigmi. Io non ci sarei mai arrivato. Sarei rimasto chiuso qua dentro con un tronchese in mano. <ride> oh, libertà! Ci piace l'acqua? Sì, In realtà, poi non ho neanche messo la grafica al massimo. Eh? Cioè, siamo al 70%. Secondo me, poi una, una buona grafica deve essere anche bella, anche non pompandola al massimo sì. perché è anche una questione di art cioè, diciamo, di hard direction, no? Sì, di... la direction mi sembra incredibile. Già da così, si, sì, si. Sì. C'è cioè anche di escamotage per non sì, dover sì, sì, sfruttare infatti, sempre... Infatti, infatti, tipo questa roba qua, vedi, non è... Cioè è un'animazione è... su un poligono, Bravo. questo. Bravo, è, è, è, è proprio una roba che... È un su... filmato che va su, no, su no, un, un poligono, trasparente. È proprio una texture increspata che eh. corre in avanti. Perché... Sì, sì. Un altro bel cadavere che viene portato via. L'hai visto? Sì, no, ci cioè, ho sentito. Era uno dentro Ma con, con sei una... colpi muori adesso. Se ne becchi eh, un altro. Non sai oh, con chi è a che fare, scemo. Eh, magari li trovo? Uè Luca Marotta, grandissimo. Stiamo giocando a Resident Evil 8, quello con le milf. Cioè, hanno mandato in giro queste immagini con eh, le tettone. Comunque. Se... E infatti e infatti Italia hanno mandato in giro le immagini con le tettone. E io sono qua a giocare la cioè... <ride> Se no col cavolo che l'avrei cagato Vai dimmi No hanno fatto Stamattina vedevo In internet che hanno già fatto una mod dove Per puoi... le tipe nude, ah, cioè le nude sì, che puoi con le No vabbè nube. dobbiamo troppo giocarci <ride> Allora abbiamo fatto bene A farcelo mandare per pc Che è più semplice Mettere le mod No tra l'altro ringrazio Coach Media che ci ha mandato il gioco per provarlo. E tra l'altro domani ricordo che c'è la live con Midnight Factory che è l'etichetta di Coach Media. Quindi non mancate. Live non qua, però dal mio amico Alessio di di Orrore, sempre su Twitch. Venite tutti qua. Speriamo Fine delle... della pubblicità. Vai, vai. Speriamo ci fossero delle munizioni. Comunque per rispondere a Luca il gioco mi sembra figo di grafica, qualche errorino c'è ma Cioè stiamo parlando di una quantità di ambientazioni Per ecco. un quarto d'ora di gioco già una marea di ambientazioni abbiamo visto Ah ok, munizioni Qui... Ah ottimo uh -huh. Le... e... Appena ritrovate e... arrivano pensi. Ma secondo me è un gioco che se giochi da solo te la fai proprio addosso. Puoi sbarrare le entrate? Non fai? Ah ok. Eh praticamente dove ci sono. Ho notato che dove ci sono gli scoccini gialli di solito. Si può fare la, la interazione. Grande. Eh, volevi, volevi le munizioni Volevi, volevi <ride> Te l'ha messa lì lui, proprio Oh, oh, oh spa. Ma è fermo? Cos'è? È un cadavere Ah, è un corpo? Mi ha tirato un corpo dentro dal tetto Ma cosa sono? Vampiri, lupi Si trovano Sembrano sì, vanno dei, dei mezzi ultimannari, cioè dei ultimannari in una cosa che quale... oh, oh, oh. Cazzo, sono circondato. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Ma no, aspetta Sto andando nel panico io per te Vai, taglia, così ti voglio Aggressivo Ricarica Morto E ora? Quanti te ne sono rimasti di colpi? 9? Aspetta Sì, sì perché sono... Sono finiti? Sono finiti, erano. Era uno solo, ce n'erano erano 20 qua. Ma non gli altri facevano il tifo, mi sa, erano fuori. <ride> Salve, se per caso Sperte. vi sono sopravvissuti, venite da me. Ma io sarei venite morto di te. Sopravvissuti. Oh, Vedi, che che dici... Dici... Vedi che è ovvio man lui. Sopravvissuti? Sì, tu sei un sopravvissuto. Dico, guarda che stile che c'è il sangue sulla. La pistola? Lo vedi? No. Eh, non si vede tanto. Vedi? Eh, ma per tu hai la risoluzione più figa Ma lo vedi adesso? Guarda, c'è una pistola. Posso dire sì per, per farti contento, ma non lo vedo. Ah, non lo vedi, eh, ok. Allora, il problema è come usciamo di qua. Vabbè sì, chiaramente riapriamo di nuovo. Sta rispostando cosa? Ah, mamma mia che bella ferita! Dai Luca, fammi sapere se compri il gioco e oh. taggami. Così sembra che l'hai comprato grazie a me, ma non è vero. Ah, ah tra l'altro, tra l'altro alla eh, fine loro mi spaccano tutti, cioè, lato dove loro spaccano, in pratica. È chiuso dall'altro lato. Questo è un classico, è chiuso dall'altro lato, no? Sì, Anche sì, nel sì. Resident 1 eh. è una, è una <ride> era tutto un gioco di chiuse... Esatto, quella... È... È un omaggio a Resident Evil <ride> <Tra> <ride> È chiusa dall'altro lato Tutto il gioco per aprire uh, sta benedetta porta Cosa? Eh lo vedi là sopra? Oh mamma mia E adesso come facciamo? Però non si comporta come un lupo mannaro È strano Sì ma sembra... Sai chi è che mi ricordano? Gli urukai? Sei gli urukai? Quelli, di... sì, quelli di... Quelli di... Eh, il Signore eh, degli Anelli non, Sì ma ricordano un po' gli urukai? Come sta? Ma come aspetto sì Come corporatura sì un altro? Tre. Ma c'ha una mazza? Eh, sì. Pratico a vado ce non Ma poi tu hai tipo solo nove colpi? Sì Allora non c'ha un passaggio sotterraneo? No, no, cosa ho fatto? Che sei fatto? Eh, ho usato Ho usato una medicina Ah, con questo si spara Ah e cosa pare? Sì. Questi ti staccano le dita, che cazzo devi parare? Non eh, lo so, c'hai ragione Ma volevo capire... <ride> se tu gli, tu gli metti le mani davanti, questi te le mangiano Volevo capire... ah ecco Ah, ok, si mette lì, perfetto Ora ho capito okay. Okay. Cosa eh, fai col coltello? Eh eh, cerco di risparmiare colpi, vediamo se col coltello... Non sono deciso su... da quale andare Ah tu dici provi, provi la tecnica dello sfondamento Beh ma magari capito Tarello mi Beh quello me. ti salta addosso non Ma Trelli dove vai? Eh non so, mi bosco in casa visto che entra... Ma guarda come ha visto Ciao ragazzi grandissimo e oggi tutti a giocare a Resident Ciao Z Zecro ma, qua sopra, ma, è pieno. ma no ma non ti ammazzano Eh cosa non mi ammazzano Che facciamo? Cioè, devo... No, mori. Ho deciso che morirai. Magari non ti fanno niente, ma avrebbero già potuto attaccarti. Eh, non so. Eh... Oh! Minchia, che paura. Ma si allontana da te. Eh, perché... Eh, Vede che c'ho l'arma, però... il <ride> coltello e dice... No, se lo lontana da te, allora avanza, avanza, avanza, no, va... Ok allora di qua se ne sono Perché andati lo... di qua se ne sono andati Vuoi provare anche a cacciare gli altri? La vediamo Anche se questo non lo vedo tanto per la quale deve essere cacciato No ce n'è un altro lì a sinistra oh, oh, oh. Quando si avvicina però No no diciamo che io <ride> Minchia che caga sotto. Beh, io nella vita normale non li affronterei mai quei cosi praticamente Va bene oh! anch'io Forse li metto la pistola Hai capito? Mi... mi... mi... Cioè hai capito? Mi studiano Corri, oh! corri Bravo no? Non lo so, ci sarà un buco per la passata yeah. Ma perché il sacco di farina? Cosa serve? Anche che mi seguono Io ho una questione di, di non so quale grado sulle braccia No, non ti seguono. Vai sulla farina. Perché te l'ha fatta vedere? Non lo so, non lo so. Magari ti cospargi di farina e ti scambiano per un pezzo di pane. <ride> Alcuni scenari sono un mix fra i classici del cinema oro, ma... No? Come non aprite la corda? Oh, ma mi seguono di brutto Uuuuh. Madonna mia, ma sei bravo a scappare. No, è chiuso, sicuro? Oh, la ah, madonna. Ah, forse... E vedo il Mi tirano pure le frecce. Ma, mi tirano a te? Eh sì. No, vabbè, ma è troppo ansiogeno sto gioco. Ma sei No, non ce la puoi fare. Eh, lo so, immagino, no? Torna nel buco ah, ecco, ecco, ecco L'avevo cannato prima Ok Bene Minchia, buongiorno Winchester <ride> Grande Ma quindi, Zerco, hai già giocato tutto il gioco? Ma cosa fai con la farina? Cazzo! Non te ne fai un cazzo degli scarpe No no no no no no no no ma no no no no no no no no no Ma non è Stiller che ti puoi nascondere? Ma quello c'è una mazza. Lasciando le frecce. Mi sa che Ma me sì. Aiuto! Aiuto. Aiuto. Vabbè, ma sono troppi! Ma ti alla fine <tose> <Ma è> di... <tose> Köszönöm, hogy so? megtaláltad a meszneret? Köszönöm, hogy Ma si, sì, doveva andare così, la classica scena. Eh, sì, sì, sì. No, no, certo, era, era scrittata questa scena. Mamma mia! La zona ma è terribile, però almeno non gli ha mangiato l'anello, se lo può sempre rivendere. No, che altro presente una del genere ha già fatto, è Ma come cazzo ha fatto, minchia? Neanche Candy Candy era così brava. No vabbè lo stregone Uff Beh devo dire adesso adesso Car io... Cardiopalma proprio una... ma è stato veramente in una fase un po' come dire un po' incasinata Ma sei stato anche abbastanza bravo comunque a scappare di qua e di là insomma Eagle Com'è che si chiama? Eagle Beh, Ega. faccio un veloce Dai raccatta tutto, Barbone! Un veloce passaggio di raccattamento! Uh. Uh. Allora adesso ricarichiamo anche questa. Nel frattempo. Ah là la cioè, questo c'ha una mano mangiata, una freccia nella gamba, ma corre, vabbè. Eh, vabbè, dai, adesso non fai... Dai, vabbè, lo so, io sono un rompi cazzo. Interagisci. Foto di famiglia. Interagisci? Serve qualcosa? E che dè? La foto di famiglia serve, non lo so. Ah, perché sono gli oggetti. Cranio cristallizzato, cranio cristallizzato... Resti richializzati di una creatura dai denti a Di valore. Ah, probabilmente... Esamina. vediamo. Esamina. Ho sentito dire che ci sia un negozio in questo gioco, quindi probabilmente lo venderei al negozio. Cioè, ti rivendi le cose che trovi? Oh. Ah, hai capito? Ho capito adesso. Quel coso lì, la, la farina, la farina serve a, a, a rimbambire i seguitori, Ma ti ho detto che sì. dovevi fermarti, perché se ti mettono la farina qualcosa servirà. Sì, certo. Eh... Eh, ah, avevi ragione. Cazzo, ragione, avevo detto che la farina era, era, era il colpo di... Hai ragione, era, però sai... L'arma segreta. seguivano in quattro. ma <ride> eh, io da, da qua a Comodino, capito? Non posso giudicare. NQB, tu l'hai finito. Ma va che finito? Son... L'abbiamo appena iniziato insieme in Italia. Io ho da qua che giudico, e lui da lì che... che gioca, ma io non riuscirei mai a giocare a un gioco del genere, perché? Qual è la visuale che vomiteresti dopo 5... la, vom la visuale mi farebbe vomitare, Infatti, così riesco perché comunque lo guardo in picco. E poi non ho tutta questa freddezza d'animo che ha taglia quando viene aggredito. Io mi sarei messo in un angolo a piangere, <ride> pure, pure in un gioco dove è tutto finto, mi sarei messo in un angolo a piangere. Ovviamente tu avrai giocato a quelli vecchissimi della PS1. Questo è vero, perché comunque quando ero giovane ero un gamer anch'io. E sono PS2 giocati, tra l'altro, mi ricordo ancora che le PS2 devo averlo tipo preso. Alla sera e l'ho giocato stando sveglio tutta la notte da solo. Una roba da, da pazzi. È chiusa. Di solito questa cosa qua... Quel, Sempre eh, su bs 1 eh. Ma perché ci hanno l'oro attaccato alle porte di perché, catapecchie? Perché di solito questa cosa nei Resident Evil eh, identifica il fatto che ci vorrà la chiave con questo simbolo per aprire queste porte. Capito? Però è una cosa del genere. Il fatto che ci mm -hmm. sia l'oro, secondo me, è determinato... Se l'avete terminato della questione della storia ammazza il vecchio nella vita e nella morte prendiamo Gloria. Oh signore. Uh, <ride> ehi. Non puoi gloria. stare qui, è pericoloso. Gloria. Ma che diavolo. Ehi, mi hai sentito? Ah, sei tu. Ma oh, che bella donna. Il padre della bambina. No. Questa bambina. Aspetta, parli Questa di Rose, lei è qui <ride> Rose, Rose, sì Rose, sì, un po' rincoglionita Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? Mm. La campana lo annuncia il pericolo Arrivano! <ride> no, ferma, dov'è Rose? Mm. Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito, stanno tornando di nuovo. E eh, non mi chiudere le vento. De Rose è qui. Vedi che è, è ovvio, man, lui, te l'ha appena detto. Oh. <ride> Mamma, come respira? Oh. Preparati che adesso arrivano ancora. C'è da dire che questi mostri cattivi così si muovono in un modo che è molto realistico. Eh? Beh, è non, sembra, è non sembrano dei bot. Mi è piaciuto tantissimo questa cosa che comunque mi hanno accerchiato. Cioè, di prima ci sì. allontanavano, poi quando hanno capito, hanno dato l'impressione di capire le mie debolezze e di attaccarmi in quel momento. Ecco, questo è Sei un debole. Allora, poteri Lycan, ecco, leggendari lupi mannari di ere passate. Servitevi delle vostre carni, lacerate i nostri corpi. Eh beh, perfetto. Quindi, quindi, sembra. Ma anche che, no. Sembra, sembra che li hanno evocati, a giudicare da questa. da questa scena. Insomma, una ragazzata che è finita male. In realtà è Oja, capito? <Carry> non hai <enanden> capito di Esatto. Insomma, non so. si annoiavano man... e... Detto, Ma ne, ne... invochiamo i lupi mannari. Cosa che palle? in questo villaggio non succede mai niente, Con invochiamo i lupi mannari. Intanto saluto Silvano Chiappi, e chiede su che macchina stiamo giocando. Vai, taglia. Aldi... Su un pc? Ho fatto una camera Su un Sono 386. No, è una. È, dunque, il processore è un AMD eh, 9500 XT. Se non dico. Se non sbaglio la sigla, e la scheda grafica invece è un RX. Eh, scusami, Mi, è un RTX 2080TI Professionista. 2080 Ti. professionista. Eh, però, quello che vedi a schermo non è, non è il dettaglio massimo perché. Non abbiamo voluto fare gli sboroni, diciamo. Il primo e secondo la cosa, Twitch cioè, neanche, cioè, neanche ci arriva. Capito? perché? Comunque, eh, per problemi legati alla, alla chat, abbiamo dovuto mettere a 30 frame. Mentre avremmo potuto metterla a 60 o a 120, e sarebbe stato sicuramente molto più bello. Ok, mi bastava che dicessi PC, <ride> <ride> lo, so, eh, lo so, lo so. so... Ha, gli hai mandato la scheda tecnica. <ride> Eh, per sapere, cioè. <ride> no, ma infatti, invece a me è interessato molto. Mi ricordo solo le cifre, e le sigle a caso. <ride> ma fangeli. Tu continui a coltellare oggetti senza nessuna ragione. Insani, ma... <ride> Quando così, allora, non... Zerco dice una cosa. Zer... Zecro scusa, dice una cosa giusta: Se ci giocate al buio verso mezzanotte con le cuffie tutto spento, c'è da farsela sotto di brutto. Ma io ci credo, eh, non è che lo dicevo prima. Se io ci giocassi da solo anche non al buio dovrei cambiarmi il pannolino ogni 5 minuti. Ma, guarda, se ti piace aver paura è quello che devi fare, però. cioè, nel senso cioè così come stiamo facendo io e te, così parlando e scherzando, chiaramente un po' un po' perde, secondo me. Sei un amante dell'horror. E ti piace quella sensazione lì della paura cioè, la paura devi fare così come, come hai detto te cioè cuffie <ride> cuffie buio minchia dio capra Offriamo queste cose tutelari questo... per proteggere il villaggio e i suoi abitanti chi le distrugge sentirà su di sé la collera di madre miranda <ride> È come se fosse il loro presepe oh. Cioè qui si hanno un villaggetto sfigato Ma un, un, un santuario di questo livello E lì ti puoi fare la foto tipo a Gardalan Dove <ride> metti la faccia esatto. <ride> Sembra veramente enorme questo posto No, ma vabbè, ma abbiamo già visitato 3000 scenari. è Pazzesco quanto lavoro c'è dietro questo okay, gioco! Cos'è sto a fare? Ah, ok, questo guarda, te lo dico io. Cosa sei? Sì, sì, si attacca la mamma mia. Gli enigmi proprio da quattro soldi. Io sono un po'. <ride> le... Io sono un po' quello che deve criticare, okay, no? Ok, salviamo. Che dici? Salviamo, salviamo. Ah, allora, è... io voglio fare una sorpresa a tutti quelli che sono qua e ci stanno sostenendo per la live. Che no? che non c'è tanta gente e oggi ho beccato, ho beccato tre film a mercatino tre film a 5 euro e ve li faccio vedere in anteprima questi sarebbero per l'aggiornamento della collezione ma ve li farò vedere se li vuoi vedere anche tu taglia visto che non ci sono mostri a 5 euro Vai, ho trovato questo uh, colpaccio totale che ho già col ma siccome totale. questa è un'edizione un rara l'ho comprata di nuovo colpaccio totalissimo a 5 euro Quindi, poi. No, no, 5 euro 3 film. Ah, questo fa parte dei tre film. Cioè, che tipo che in America un'edizione così costerebbe 40. Ma infatti, euro. io que questa è rara. Questa di Bettes è rara. L'ho comprata lo stesso perché ce, ce l'ho già identica. L'ho ricomprata. Tra l'altro, in ottime condizioni. Allora, guarda, guarda cosa ho trovato qua. Allora, qua c'è. Sì, hai allora, trovato un, un DVD di Bettes. la Lady, la Lady di di Dimitrescu? Ma scusa, Lady Milf. Ah, ok. Questo qua invece, secondo me, quello lì col cappello è il tipo. Quelli che è arrivato col martellone è quello lì, quel tipo lì, secondo me. E lì c'è una bambolina che mi sembra... Eh... Quella della fiaba. Quella della fiaba iniziale. della fiaba all'inizio. Vabbè, secondo film è questo. La casa 2. Oh, la Ancora, in... Quello Ancora in celofanato. Ce uguale. Ancora in celofanato. E ultimo, poi torniamo al gioco. Guarda che bomba. Bomba. Ma, cavoli, Tutti ma che bomba. Questi 3, 5 euro, perché erano a 6, cioè 2 euro l'uno, ma non avevo 6 euro e sono pure riuscito a scavallarli un sì. euro di scuola. E sono tutte, secondo me, edizioni anni 90. Mille. Sono edizioni che secondo me sono difficili da trovare, quindi dopo, dopo farò una ricerchina. Solo per voi questo aggiornamento. Andiamo avanti, che abbiamo anche trovato la foto di Lady Milf. Lady Milf. E poi abbiamo visto anche quello là, secondo me era quello lì, secondo me era quello lì. Ho fatto provare la demo a mia sorella, prima su Xbox One E mi ha detto... Passerei ora a vedere la carta da parati rovinata <ride> No, hai già fatto un enigma? Ma come hai fatto a indovinare, Taglia? Era, era veramente difficile capire <ride> questo enigma E eh dai, eh. Vabbè, uno la devo mettere Dai Ah, fortezza di là, cimitero di lì e segheria di là Ma se io penso a come erano spigolosi e poligonosi i giochi Quando ci giocavamo noi da giovani Cioè questo è qualcosa che non... Io mi ricordo, Taglia, tutti tu ti ricordi quando dicevamo Ci penserete quando i giochi saranno uguali alla realtà? Cos'è? è un feto circondato da sei ali Male. Ma Devo dire che hanno un gran gusto in fatto di arte <ride> eh, Stiamo te... ba per battere... abbiamo battuto un record del canale 19 persone in contemporanea che ci guardano no, Non era mai successo... <ride> basta possiamo anche spegnere l'internet ah, e allora iscrivetevi, grandissimi stronzi. Dai, dai non offendeli il poveretto. No, hai ragione, oh, una, volta oh, che uno, oh. una volta che uno c'ha... In realtà sono già calati. E eh, appena l'hai detto. <ride> Poligonosi, ma se erano quadratoni di pixel... Eh, erano... Eh, pur... oh. se an... Un quadrato... Un quadrato, un cubo è comunque un poligono, quindi io intendo... Cos'è che hai trovato una? Ho trovato una mina, una mina proprio da quelle... Proprio da quelle che metti, ci metti il piede sopra saltinaria, quella di Mine. Bravo. <ride> proprio quella. Proprio quella eh. I cassetti vuoti sono oh. la mia ossessione. <ride> e, e invece tu adori <ride> dare coltellate alle cose. Bravo. Oh oh oh oh oh Attenzione. Attenzione che arrivano sono dei, dei licao, dei licantropi, dei li, light. Like. Com'è che li ha chiamati? Light. Like, li... Eh oh, che si vede... oh, oh, oh. oh oh oh. Vedi che sono dei dentro No. Li vedi che si muovono le frecce? Si vede se. Sì. Comunque dobbiamo risolvere sta cosa dei 60 frames Ma questo proprio si chiama proprio trappola Capito? Cioè, tu vieni qua Prendi e ti arriva addosso Lo scappo, io scappo. Do Voi dovete sapere che io Pop, faccio come veramente nei film L'orrore scappo, cioè la mia tecnica Fai bene scappo. occhio che nelle frasche c'è il baobab arrivano qui? gli auling. munizioni <ride> fucile ecco bravo siccome vedo che ci sono quelli okay. eh, voi cosa dite? passiamo per le frasche o passiamo... o, o ci mettiamo da questa parte passiamo dalla staccionata ma passa dalla staccionata, va. Le frasche mi sembrano molto popolate di... di sti cosi. Peccato che non mi fa passare la staccionata. Ma dai, ma non, non, non c'è il salto. No. Mi sa che devo per forza passare da... Che da... pacco. Eh vabbè, certo, certo che per le frasche la tensione è uguale comunque devo dire che guardando te non mi viene la nausea anche se veramente ti muovi è vero non mi muovo proprio. ma comunque, comunque anche la guida sei così eh. cioè se vengo in macchina con te di solito mi viene a vomitare <ride> allora dobbiamo cercare di passare di qua devi andare per forza nelle frasche dice Chiappi che probabilmente l'ha già giocato da quello che ho capito ma la, la demo che cosa comprendeva? Cioè no. era un pezzo in... all'inizio o era un pezzo più avanti? Non hai più spazio. Adesso io non voglio fare un po', sai, il classico vecchio. Ma gli zombie dove sono finiti in questo gioco? Beh, non è detto, non è detto che... Eh... Non ci siano più avanti, eh? Però, devo dire che io in realtà questa cosa la apprezzo Nel senso che, comunque, perlomeno cercherò di fare delle, delle creature originali, eh? Ah no, ma scherzo Però un po' mi dispiace perché sono... Spero che Però devo capire anche... Dov'è il tizio? Se Come gli, st gli stai andando in bocca? E nelle cucchia lo sento stravicino Ti faccio una corsa! Oh! <ride> Porco zio! Porco zio, te lo sei ritrovato in faccia! Madonna! Quindi? Entra, entra! Chiudi la porta! Ok, Ti prego. una bella figa! Chiudi, dai, dai, dai, che si scopra! Cosa ci fai qui? <ride> Su, Stai tu. indietro! Ti prego, non farci del male! Ehi. Tranquillo, non vi farò del male. Sono Al felice di vedere tu solo Ci sono altri sopravvissuti? No. Sono tutti a casa di Luisa. Ma lei non risponde. Il cancello è chiuso. Stai zitta. Non è uno di noi. Uno di noi. Non è uno di noi. No. Uno, di noi. uno di noi. Li siamo troppo esposti. Lui ce la fa a camminare. No. Uno dei mostri l'ha ferito Ha perso molto sangue Dobbiamo entrare in casa di lui. Piano Troveremo qui. modo Restate qui. Calmata, In silenzio eh. Cerco un modo per aprire il cancello Gli zombie sono stati sostituiti dagli infetti Raggiati a casa di Luisa Guarda che c'è la collana di aglio classico. Eh ci sono i vampiri Guarda che dobbiamo fare loro lo dici che posso ammazzarli, guarda, guarda così No dai magari lo ammazzi, no, ammazzi lo ammazzi fa su serio fa Solo se ti viene lontano mi fa Comunque volevo dirti una cosa importante per il gioco Dimmi Io l'aglio non lo digerisco comunque Allora <ride> Sarò un vampiro pure io Lì non ti, ti mancava tipo la manovella Eh sì, mi sa che dobbiamo trovare la manovella La manovella? No, dei soldi eh, ma, posso ma che figata Ah, non mi fa salire Ah, però qui scavalca però qui, Devi buttare la monetina Possiamo accettare gli aiuti da casa Sì, sì, sì Potrei... Butta la monetina nel pozzo e esprimi un desiderio Ah, devo buttare la monetina e poco poco in overreacting Cosa vuol dire? Scusate la mia ignoranza Fai una donazione Prova a donare qualcosa Al dio capra Devi buttare la monetina Nel pozzo, nel poi esprimi il desiderio Va bene, ok Desidero finire il gioco. Oh. Ah, ok. Scusa, hai ragione. Ora, che, ora ho capito cos'è l'overacting Sì si, sì, è quando si esagera, si recita un po'. Andiamo, eh... via libera. Presto, presto, presto. No? La, la tipa dice in no? È stata un po'. Sei presa comoda. Non c'è di che. Ma faffanculo. Ah, di... Ciao, ma tu lo aiuti. Ah. Dunque, uno per una volta Iton ha risposto questo. Se <ride> cioè gli ha risposto un po'. A non è abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Qui saremo al sicuro, vero? Sempre meglio che Vabbè. là fuori, questo è certo. Edi, ovvio, Man. Ehi, <ride> hey, hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Scusate, Miranda ci mi... ha sempre protetto, ma adesso. Non risponde nessuno. Ma il capsule. Il... Madre. Aiuto. C'è un blocco sul caps, se lo usate troppo. Dobbiamo entrare male. subito! Quello di faccia sembrava Giancarlo Giannini. C'ha ragione, è troppo, oh, Zach. Prova a resistere ancora un po', papà. Dai, resisti, papà. Salve! C'è nessuno? Maddalena ha scappato la porta! Forse è una voce conosciuta. <ride> Luisa! Apri, sono io! Elena! Basta Bello. gridare, attirerai quei mostri. Julian sta in cartina, Lui chi? È un per amico. Stai indietro. Padre, santo cielo, Julian, facci entrare. No, il sangue li attirerà, è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori. Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. <ride> Prego, di qua. E tu? Non sei, sei proprio uno stronzo. Uh, no, sono io Ciao Julian, renditi utile e controlla i dintorni Sembra Ho una dito, puntata vai. di beauty C'è sempre lo stronzo nei film, no? Beh, se Elena si fida Beh, Mi anch fido anch'io Nella notte dei morti viventi è il padre della famiglia, lo stronzo, ti ricordi? Aspetta qui, vado a parlare agli altri Bentrovati a tutti, grande jazzer. Madonna, ma in che condizioni vivete gente? È orrenda sta casa. Okay. No, anche questa è una citazione. Luisa, ci hanno aggredito di nuovo, hanno attaccato il bestiame e di questo passo non credo che supereremo l'inverno. Ernest è sparito. Non riusciamo a trovarlo. Madre Miranda, ci ha abbandonati? Madre Miranda. Madre Miranda, ma chi è tipo la, la, la saggia del paese? Eh sì, deve essere tipo la. Gira Di qua? No, io. Se non lo so non... io, che c'è lo stronzo nei film. Siccome non sta succedendo niente, mi metto così a guardare le foto. A fare i cazzi <ride> degli altri. <ride> esatto. e questa è violazione della privacy comunque. Ah, Intanto non... ringrazio Demons777. <ride> Si è, si è, insomma, si è messo il segui al nostro canale 777, come la Dark Polo game. Entra pure, ti stanno... <ride> non lo so, spero di sì Perché noi amiamo la Dark Polo Game Un cazzo succede? Uno straniero, ah. vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton Maleducato. Ha aiutato Leonardo ed Elena Non avevamo bisogno del suo aiuto Eh, vabbè, adesso lo dici Attim poi, quando prima però... Siete soltanto voi in tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun sette, altro. Come la pagina del sito. Invalido. Stupida. Troia. Lagnosa. E tu? Non è possibile... entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse. E pensi che siamo al sicuro. Nessuno è al sicuro. Chi è che si trasforma Quei in questo? Poveri stronzi lì fuori sono stati squartati. Dove? No, e domani? Quello con la gruccia o quello con macete? Domani saremo tutti morti. Ce n'è uno con la gruccia. Come il suo lì. cazzo di marito! E tappati la bocca, Roxanne! Ora basta! Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Che bello. Come voi. Qualcuno può dirmi per favore che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma. all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. La madre e poi. non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. E... Dov'è tuo marito? Non sarà. no. No, lui è fuori. Da qualche parte. A cercare. Che non ha fatto pezzi. Hanno sì, fatto sì, pezzi. Sì, ecco. Ecco tutto, è in cerca di soccorsi. È un bel Prechia. dramma. Per, lui, per tutti voi. Buona idea. Venite. Che bombe che ho trovato, Prechia. raga. Che bombe. Preghiamo, Prechia. dai. Adesso oh, vomita. Altissimi, ascoltateci. Le, Le nostre voci sono in tempo Noi vi invochiamo. Chiamo persi in terra perché Prefice ci avviate mani alle mani, mani, mani del fato. mentre, mentre la luna, luna, luna di mezzanotte si innalza su ali nere. Comuniamo questo sacrificio nell'attesa nell di vedere nella la luce, luce. Sacrificio? nella, nella vita, vita e nella morte. E nella morte. Prendiamo, Prendiamo gloria, Maria Madre Miranda. Miranda. Bene, il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera, l'ho già sentito, io mi... non mi no, donna anziana al cimitero. E anche io, io. Sai che cosa mi è venuto in mente? La vecchia strega! Quella stranza è matta proprio come un cavallo! Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla, e che protegga anche noi. <ride> The Wicked Men. che Cazzo stai facendo? Leonardo, che succede? Ti senti bene? È impazzito, eh? Come hai detto tu? Padre! Elena, no! Stai dietro! Lasciami andare! no! dobbiamo scappare! Ma hai sparato tu? Nink, sei troppo coraggioso. Lascialo andare. Non ti Adesso basta. Oh mio Dio. Mi dispiace, padre. Hey. Ehi, hey, ormai non era più tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. <susurra> Elena, Elena no! Non puoi fare più nulla! Papà! Questo posto sta cadendo a pezzi! No, no! <susurra> ma sono eh sì. Non avresti potuto salvarlo. Se non li ha Lasciami stare. No. Secondo me è ovvio, ma è una cosa figa. Insieme. <susurra> Yeah. Devo uscire di qui Fuggi dalla casa, anche perché stai a porta Adesso sai cosa fanno? Come nell'A-Team Bardano tutto il camion e, e, e sfondano la porta ed escono Non c'è un camion lì? Sì, però sai che non è eh. una brutta idea <ride> Lo fanno tipo car armato come nelle A team e sfondano tutto Paparapaa Paparapaa no, se, -pa -pa. se il fuoco aumenta se sta fermo Vi ricordate Cicchito e Pachito? Stiamo lì È vero, è vero C Te li ricordi Cicchito e Pachito? chi sono? Erano due comici che facevano la parodia delle telenovelas ah, okay. <ride> Non te li ricordi? Era mica, spaccavano di brutto e, e, e facevano la parodia delle classiche scene che accadono nelle telenovelas Ma il furgone, eh. vedi, allora sì. e vai adesso, però bisogna anche bardare il furgone Ed un esamine, furgone con le. Delle... Con... Eh. Ah, vedi questa è la cosa che dicevi prima tu, Tac Bella, il Ma è, guarda cosa ho trovato. Ah, sai, con questo poi ci scassiniamo le serrature semplici, Secondo me Menchie. diventiamo dei piccoli pic pochi. Ci sono dei peperoncini lì, pigliali Oh, eh sì, eh, magari... Li, li, li butti negli occhi di licantropi ah, Se c'è bisogno c'è un cacciavite nel portachiave. Ma infatti che cazzo ci fa un po' un cacciavite nel, nel Boh. Ah, vedi, io ho aumentato però il attenzione. Cazzo, le fiamme si propagano in fretta E C'è ora, allora, <ride> allora... facciamola una Ma tu diresti mai le fiamme si propagano? <ride> <ride> che cosa vuoi fare? Stai indietro, con questa possiamo scappare Oh guarda, fai esattamente quello che hai detto <ride> Perché ero nel, ero nel team di sceneggiatori del... Infatti io ero di quelli contrari nel momento in cui ah, è, è stato bellissimo. deciso di dire propagano. Io avevo detto no, non facciamo dire propagano. <ride> Ma dove cazzo è scusa? Come ha fatto a entrare dentro un furgone dentro lì? Ma no, che babbaggine! bene, stai bene! Sto bene! Fammi sicuro! Come uno che si è ribaltato col furgone! Non abbiamo più tempo! Il fuoco si propaga! Non hai mai usato, infatti mi chiede, cioè Chiappi mi chiede, non hai mai usato in un momento concitato il verbo propagare. Aggrappa, presto. Allora. Muoviamoci! Tranquilla. No, e non però in un momento pure. erotico ho usato succhiami l'augello. So. <ride> Sei gentile. Spero che la tua famiglia stia bene. Lo spero anch'io. Forse una volta fuori potrete incontrarmi. Perché siamo proprio noi? Eh. Andiamo, reggerà. Andiamo. È un po' inespressiva, Lei. Ecco, è tra tutti, c'è una via d'uscita. Grazie a Dio. No, Ma grazie all'architetto. Fa... Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combatterli, sono troppi. Ehi. Ehi, non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia. Non dire che così, sono cintura nera questo? di no, MMA. laggiù non troverei altro oh, che sangue e morte, e io non voglio restare sola. Sangue e morte. Padre! Ecco! Elena, no! Non è lui! Non lo è più! No, è la torcia umana! detto no, al mio nome! Padre. Padre! No, è pericoloso! Ciao! Vabbè, falla morire, dai. Resta lì. Addio! Ciao! Coraggio! Dammi la mano. Itan vai! Salva tua figlia. Salva la figlia. Non la Non la portiamo. la portiamo. Non Ovvio meno in un momento di riflessione poi. non ce la posso fare! Mo? Non riesco a capire. Ma non sei molto arguto, eh. Eh no. Sa che le Dai, esci fanno. da lì, esci. Esco, esco. Grazie a Dio. Siamo... Sì. Che bello! Dai. Il panorama è figo, eh. Questo posto è fottuto. Sì. Perché cazzo sta succedendo ancora? Ah ma Sì, con la mano, con la mano mangiata, sì. dai. Come minimo, avrebbe, come minimo avrebbe dovuto tirare un urlo. Svenire. Esatto, cioè con la mano smangiata tira un pugno contro il muro. Trovi ritrovi in ah. casa. spatti ho il cesso ho il cesso vediamo la porta che siamo sono adesso okay. devo tornare di là no ma la sedia di plastica la puoi inquadrare? è troppo figa sono proprio le classiche sedie di plastica ecco, quando vai al frizzi questi no, posti qua <ride> quando vai al circolo arci a berti il vinello da 4 soldi Ma il 7 lo avete giocato Perché da quello che ho capito questo è il seguito Sì, sì l'ha giocato Taglia Se vuoi dire qualcosa Vabbè, quando finiamo questo Se ci va bene Possiamo giocare quello non so. Cioè ritro... andiamo all'indietro Beh, vabbè Ma anche lì si propagano le fiamme Sì, di brutto <ride> Allora, abbiamo trovato l'altro medaglione. Ecco Cos'è successo? Eh, la Peppa Pari Cos'è, Giambellino? Che succede? Basta! Madre Miranda! Ah! Ehi! Hey! Quella pecca! Madre Miranda ha oh, ma chi... una risata molto sexy. Chi era? la monetina del pozzo è eh. una... Sì, comunque è il seguito per rispondere alla domanda. Era una buttad o.. eh? La buttana? Mia? No, no, non si butta la moneta. Ma buttala! Ma non ce l'ho la monetina. C'è.. Cioè... Te la sei già giocata, l'hai messa nel videopoker. sei vediamo se i cacciavite funziona? Butta la monetina. Tu in un pozzo non butti le monete? Sì, ma no, no, no, no, Fai cioè... usa. Usa, non c'è monetina da usare. Ma scusa, non le hai raccolte. Eh, ma se non le hai alto, vedi le, le sei io. il solito Mario Olo, ti sei giocato le monetine? Lei. Scusa. Intanto ci tengo a far vedere che Che, che ci ha mandato... <ride> ha mandato la sua sedia di plastica uguale a quella <ride> del <ride> gioco. È <ride> identica. Con un bel adesivo peroni. Ma tra l'altro ti, ti, ti scopiazzo dietro hai master. Grandissimo uomo, c'hai cioè, i masters. Grandissimo, anch'io i master. Li ho dati a mio figlio per giocare però. Già che adesso facendo un po' di. Intanto. Mentre taglia esplora, io vi faccio vedere per chi non c'era prima, che oggi a 5 euro ho comprato queste tre figate. 5 euro. The taste, la casa, ancora in celofanato, la casa 2 e le colline hanno gli occhi. Tra l'altro alcuni ce li ho già, la casa 2 ce l'ho in blu-ray, mi sembra. Però io quando trovo queste robe a pochissimi euro. Oh, ma poi il cielofanato tirano in cielofanato. Ma è un... in... No, certo che lo tengo in celofanato. Ma poi io credo di avere anche il blu-ray, quindi l'ho preso proprio perché non si può lasciarli. lì. Ma quel cadavere che... Il tipo che ha ammazzato la tipa non c'è? Il trattore col trattore in tangenziale oh. Oh. adesso che abbiamo il cacciavite molto probabilmente potremo aprire tutti quei bei cassettini cosa fai con gli scarti arrugginiti? Eh, secondo me si combina per fare delle robe tipo magari puoi costruire qualcosa per il pozzo Secondo me ci fai, vedi, polvere da spare, scarite, e ti fai le, mu le munizioni. Ah. Guarda, guarda. Mi sembra un po' difficile fare delle munizioni così, però. Beh, non è così. Chiudiamo un occhio, dai. anche tra l'altro sono per la pistola che carichiamo. carichiamo? In più con due dita in meno, tra l'altro, le fa queste cose. Sì, certo. E, e oltretutto non soffre per niente con queste due dita in meno. <ride> Allora, di qua, eh, se non vorrei continuare a tornare sempre nei stessi posti, però... Voglio anche non lasciarmi indietro... Sì, non survival horror! Ma noi fino a... ti faccio una domanda scomoda, noi fino a che ora giochiamo? Fino alle otto e mezza! Ah, oh, ok, mancano sei minuti alle otto e mezza. Eh, va bene, adesso tanto... Ah, se vuoi possiamo anche finire qua, perché... Ma c'è un modo di salvare? Come succede adesso che stacchi e basta? dobbiamo eh. trovare un altro save point Dove era point? L'ultimo che abbiamo trovato era... Tra l'altro... Vabbè, è ho prof... La morte, sì ah. Ma non puoi spararli? La morte è giunta per tutti loro No? no, dai, no, dai. Eh, poi lo ne sprechi Ah, sai cosa facciamo adesso? Andiamo. Forse qua dentro c'era una macchina a scrivere. Eccola, fa... dai. Grande, salviamo. Intanto che salvi, dico a tutti quelli che sono in live che rigiocheremo. Continuiamo a giocare a questo gioco. Lo finiamo. Abbiamo Quindi. trovato, trovato l'altro medaglione, quello grosso, da mettere nella porta. Quindi la prossima volta. Beh, andiamo avanti Da qua e apriamo quel portone là Grande Allora facciamo praticamente tutte le domeniche Poi vediamo con le variabili che ci sono Cerchiamo di finire il gioco eh, Perché mi sembra anche giusto E poi vabbè insomma Cazzeggiamo diciamo le nostre cazzate Perfetto E vediamo di riuscire a finirlo Perfetto. Niente oh è stato molto Stacchia bello. Stacchiamo, iniziato. è stato molto bello. Ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima, dai. Grazie. Grande. Ciao per... ragazzi, grazie per aver fatto compagnia in chat e ci vediamo alla prossima. Mm -hmm. Devi staccare tu. Sì, adesso stacco subito. Ciao. Ciao.